sera, siamo qui col, con il canale Sottosopra, Crise del Neoliberalismo, io sono Zaccarias e stasera abbiamo come ospite il professor Salvatore Cingari, insegna storia delle dottrine politiche all'Università per Stranieri di Perugia. È uno studioso di Croce e di Gramsci e con lui ci focalizzeremo su il dibattito, e tutto tutto italiano, tutto italiano tra liberalismo, tra liberalismo e liberismo. Ecco, quindi facciamo dopo, facciamo dopo due interviste fatte a due professori stranieri in cui ci dibattevamo sulla nascita della parola neoliberalismo, oggi ci andiamo sul campo italiano e sul dibattito che ha perdurato per molti anni in Italia su che cosa sia il liberalismo, su che cosa sia il liberismo e se eh, è compatibile o sono due visioni diverse che non vanno d'accordo. Allora, la prima domanda che, che pongo eh, a, a Salvatore Cingari è quella eh, in cui, insomma, quel dibattito si riassume con due figure, con due figure eh, simbolo. Che sono da una parte croce, che sostiene parola che sostiene il liberalismo in campo etico-politico, e eh, Luigi Enaudi, che invece parla di liberismo e lo sostiene anche un campo eh, economico. Quindi questo dibattito che dura tra, tra questi due grandi esponenti, a parte il filosofo e l'economista, che dura per più di vent'anni tra di loro, ma che poi continua. In Italia, ha perdurato, penso anche poi Dino Francesco, Norberto Bobbio e altri ne hanno discusso, insomma, quali sono insomma, quali, quali aspetti sono chiarire eh. di questo dibattito, no? Io l'ho detto da una parte etico-polite e dall'altra economico, però diciamo poi si possano unire tra di loro, però specificatamente, come è nato il dibattito e come si è sviluppato questo dibattito? Sì, buonasera a tutti, grazie Zacharias. Eh, beh, allora, praticamente il dibattito fra Croce e Naudi è diventato un, una sorta di, di classico del, del tematico no? nella storia del pensiero politico italiano. Sicuramente è vero che oggi assume anche un significato più ampio insomma, del, della storia italiana perché ovviamente ci interroghiamo, questa serie di interviste che state facendo lo dimostra e sulla natura del neoliberalismo poi il liberalismo va avanti da sé non gli importa nulla dei dibattiti e, diciamo schiaccia lo stesso tutto ciò che trova sotto i piedi eh, tuttavia è ovvio che almeno da, dalla crisi economica del 2008 in poi si è ricominciato a riflettere no? e allora anche questo episodio ehm, italiano che comunque riguarda ovviamente è più portante filosofo della prima metà del novecento, comunque il principale studioso eh, e, e il principale economista italiano sicuramente insomma, non, è, non si può eh, relegare insomma, in un ambito così eh, solo provinciale. Eh, e, e il dibattito nacque per il fatto che appunto Croce eh, eh, pubblicò nel, nel 27 tutta una serie di studi preparatori alla storia d'Italia, che uscì nel, nel 28 e che poi fu uno dei punti di riferimento dell'antifascismo, della, dell no? eh, e un, un, in, questi, in alcuni di questi studi preparatori che poi uscirono su, sulla critica eh, si, tra, si eh, trattò eh, il tema della natura del liberalismo e uno di questi scritti si intitolava proprio Liberalismo e liberismo. Eh? Eh, questo ovviamente non è scontato perché la lingua italiana ha, eh, a differenza delle altre lingue europee, una specifica distinzione fra liberismo e liberalismo. Io che insegno all'università per stranieri e, fa e ho un corso, una triennale di storia del linguaggio politico mi soffermo spesso su questa cosa che ovviamente non è per niente scontata nemmeno per gli italiani di 19-20 anni no? quindi figuriamoci eh, per gli stranieri in eh, inglese eh, liberismo si traduce liberalismo neoliberismo eh, si traduce eh, neoliberali ne neoliberalismo quindi non... Praticamente non, è così in francese, eh, è così in spagnolo, in tedesco, liberalismus, neoliberalismus. Eh, non non, non c'è questa distinzione. Eh, in italiano, ecco, sarebbe estremamente interessante, perché non credo che ci sia, non mi risulta che ci sia, sarebbe assolutamente interessante andare a fare uno studio di all'incrocio fra la storia della lingua e la storia del pensiero politico sarebbe interessante anche per una tesi di laurea o di dottorato eh, andare a vedere come eh, si e quando è nata la parola specificatamente in Italia eh, e poi interrogarsi anche se eh, effettivamente c'è una spiegazione per, per il fatto che in italiano ho provato a pensarci anche in questi giorni sapendo di dover fare questa intervista però ho elaborato delle, delle ipotesi un po impressionistiche che non sarebbe serio riportare però sarebbe, sarebbe molto interessante ecco diciamo che croce eh, ora ho aperto una parentesi la chiudo presto ma penso che appunto non sia non sia inopportuna eh, Teniamo conto che io ho parlato del 27, ma Croce inizia a utilizzare questo termine abbastanza precoce, precocemente, cioè lo utilizza già nel, nel 97, eh, quando eh, in, nel suo saggio del 97, eh, in uno di quei saggi su Marx, che poi verranno raccolti in materialismo storico ed economia marxista ehm, ed è in particolare il saggio del 97 per l'interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo in cui in un paragrafo, dialogando tra l'altro con Pareto poi magari ci possiamo tornare specificatamente ehm, accenna proprio al, al liberismo torneremo poi sul, su cosa Croce dice eventualmente se, se tu vorrai eh, ma appunto Croce fa riferimento proprio a una corrente di pensiero liberista eh, interessante, questo non è stato notato credo eh, da nessuno in modo, in modo particolare c'è in un carteggio con eh, Corrado Ricci, eh, non con l'economista Ricci ma con il filologo letterato Corrado Ricci del mille, una lettera del 1900 in cui eh, Croce gli dice guarda io in estetica sono liberista cioè non mi va che di seguire i consigli dei critici eccetera eccetera cioè lui dava questa ecco poi utilizzerà il termine nel 1902 recensendo i sistemi socialisti insomma diventa per lui un termine abbastanza ecco quando arriviamo al, al 27 è un momento importante perché croce appunto è paradossale la sua storia perché diciamo che lui inizia a maturare una teoria del liberalismo riflessa proprio nella fase in cui lui sostiene il governo Mussolini e che è un po' l'apice della sua fase di massimo conservatorismo dalla grande dalla grande guerra diciamo fino al manifesto del 25 perché in quel momento sente bisogno proprio in quella fase di, di distinguere la propria posizione e di rafforzarla perché la sua idea era quella de, dell'assorbimento del fascismo nel paradigma poi dopo ovviamente col passaggio all'antifascismo tutto questo si rafforzerà a maggior ragione a maggior ragione e in quell'ambito di riflessione Croce distingue il liberalismo dal liberalismo sostanzialmente come tutti sanno eh, sostenendo che mentre il liberalismo è legato eh, al alla libertà economica, alla dimensione prettamente economica della libertà e quindi alla libertà della iniziativa economica privata e della proprietà privata sostanzialmente e la centralità della concorrenza e del libero scambio il liberalismo invece è un concetto etico, è un concetto che invece riguarda una dimensione più ampiamente eh, etica dell'uomo. Noi oggi diremmo i diritti civili, eh, Croce per tante ragioni ora non ci possiamo soffermare, non, non utilizzava questi termini, ma in lui aveva questa dimensione più, più ampia. Ehm, ovviamente il dibattito nacque perché in Audi... Eh, nel 28 nel recensire questi scritti di, eh, sulla eh, riforma sociale, no? eh, nel recensire questi scritti di Croce, eh, eh, oppone a questa tesi l'idea che eh, sostanzialmente non si possa sganciare l'idea del liberalismo da una idea economica dello stesso, perché nel momento in cui si, fa questo, si opera questo sganciamento si apre la strada alla possibilità di un sistema chiuso in cui un soggetto che eh, se, pur in un sistema in cui tutti i soggetti sono spo, spontaneamente, volontariamente, liberamente, abbiano scelto un sistema eh, non libera non liberista e sostanzialmente un soggetto che voglia invece tornare al sistema liberista non lo potrebbe più fare. Insomma è necessario che ci sia una, eh, diciamo, un sistema aperto, un sistema eh, economicamente aperto, affinché ci possa essere pure eh, una libertà, una libertà in senso più ampio, in senso etico. Da questo punto di vista Einaudi rivendicava anche egli il carattere etico del liberalismo, no? che il liberalismo non si rinchiudeva in una dimensione utilitaristica nemmeno per Einaudi, però questa eticità si eh, diciamo esprimeva proprio in questa, eh, in questa mh, diciamo eh, apertura, apertura all'iniziativa privata. Tant'è in questi anni già si sta, il, il, è data proprio in questi anni l'inizio della riflessione cosiddetta neoliberale, no? Ed è in questi anni che Einaudi mostra di, di maturare un concetto che lo mette proprio al fianco del nascente ordoliberismo, che poi sarà quello dei Rep, che eh, eh, non, non dei fonayek, con cui pure comunque ci sarà, ci sarà un dialogo, ma un ordoliberismo che tanta parte ha avuto poi nella storia de, dell'Unione Europea, diciamo così. Eh, e cioè il fatto che eh, anche per Inaudi lo Stato può intervenire nella, nella economia sebbene può intervenire proprio per garantire la eh, libera concorrenza e che questa libera concorrenza può... invece ecco la differenza è che invece per Croce Inaudi diceva lo Stato può intervenire questo dialogo durerà fino al 48 perlomeno, lo Stato invece può intervenire anche direttamente nel, nell'economia, si può immaginare un minimo di liberismo fino a un massimo di interventismo dello Stato, perché dice Croce il liberismo ehm, può essere la soluzione migliore in determinati casi, mentre invece in altri la soluzione migliore per rispondere ai bisogni umani può essere eh, quella dell'intervento dell dello Stato. Ora, questo dibattito eh, che poi sarebbe tornato in Italia negli anni Ottanta in relazione alla critica dell'Unione Sovietica, eh, in, in relazione al passaggio della cultura socialista a un campo liberale, eh, ecco, questo, tutto questo mh, eh, dibattito eh, fra fra Croce mh, e, e, e Inaudi, sostanzialmente e, ha portato a due equivoci storiograficamente. Da un lato all'equivoco di un Croce statalista che hanno portato avanti Bobbio, Sartori e via dicendo, in realtà non c'è una posizione di stato etico in Croce, c'è l'idea dell'eticità eventualmente dello Stato, ma non tant'è che la Diatriba con Gentile è basata proprio su questo. Croce in realtà anzi è un fautore del primato della società civile rispetto allo Stato. E tant'è vero che il suo recupero politico con Adelfi, con la casa editrice Adelfi negli anni Ottanta, io me lo ricordo bene, Zaharias, ovviamente più giovane, ma ha, ha proprio questo, questo significato ed è stato anche parallelo al tentativo di enfatizzare la categoria di società civile in Gramsci in maniera forzata e indebita. Però ecco, non c'è solo questo equivoco del croce statalista, ma ha dato luogo anche a un altro equivoco che è quello del croce antiliberista. Ecco perché no, non è così, perché Croce a dice sempre fra le righe, guarda che comunque alla fine politicamente io sono d'accordo con te. La stessa cosa dirà Fonayek in un dialogo che è stato pubblicato da Griffo, in un saggio eh, da questo studioso, insomma anche lui di Croce, di questioni, Con Fonayek, a Fonayek si dice la stessa cosa, lo stesso a Röpke, quando Croce recensisce il, il nel, nel 43 il libro di Röpke del 42 sulla... Eh, i problemi fiscali del, sociali del presente ora non ricordo esattamente il titolo e, e in questo articolo intitolato La terza via uscito su, sulla critica che poi sarebbe stato ripubblicato in discorsi di varia filosofia Croce critica in Röpke esattamente ciò che critica in Einaudi cioè la, il fatto che non è d'accordo che si debba dal punto di vista filosofico agganciare necessariamente il liberalismo alla categoria di, di, del, del libero scambio. Mentre invece, lui dice, a parte questo, lui passa, praticamente ci sono due, due pagine e mezzo dove discute questa cosa, poi alla fine, in mezza paginetta, dice, ma detto questo, intendiamoci, io sono d'accordissimo con te, da tutto, per tutto il resto, insomma, e anche in quel, in quel brano del 97 addirittura, quando Croce fu vicino a prendere i voti socialisti, Croce lo dice chiaramente, il mio apprezzamento va a loro, cioè ai liberisti, parlando della diatriba fra i liberisti e i comunisti quindi eh, diciamo ho cercato di ricostruire questi aspetti nel, nel, nel libro mio del 19 su del 2019 insomma su croce ora non sto a ricostruire tutti i punti ma ho cercato di portare acqua al mulino di questa cosa che perché mi interessava perché appunto poi è utile per capire un'altra se poi dopo magari eh, mi chiedo per capire un, un altro nodo perché questo fatto che Croce apra alla possibilità di dell'intervento dello Stato dovrebbe far pensare, ma allora Croce è un liberal socialista, un socialista. Poi invece Croce ha una posizione critica nei confronti sia del socialismo liberale rosselliano, gelista, sia quello che poteva essere anche più vicino a lui, perché meno conflittualista, che quello di Calogero, e poi Croce soprattutto, parliamoci chiaro, cioè Croce, a Croce la Costituzione italiana non piace, Ed è un problema perché, perché in realtà poi Cro È vero che in realtà la filosofia di Croce va distinta, questo almeno è sempre stata la mia idea, da, dalla sua posizione politica. Perché poi in realtà è vero che la sua filosofia e anche il suo dibattito con Enaudi è ovvio che ha stimolato ha alimentato la cultura liberal socialista in italia sta di fatto e poi anche determinati aspetti della costituzione in cui larghi settori della borghesia democratica hanno accettato una serie di punti che, che, che portati avanti dai socialcomunisti e dalla sinistra cattolica quindi questo poi ha portato alla costituzione della Repubblica, che però a croce non è piaciuta non è piaciuta perché alla fine, per croce, eh, per croce politicamente, l'idea di ratificare la possibilità dell'intervento dello Stato per eh, creare pari opportunità era, era comunque troppo <ride> per, perché per lui, una cosa era accettare l'intervento dello Stato come pragmatico eh, che poi lui non, lo, non dice mai bisogna fare questo per redistribuire le risorse, tranne che in uno scritto che non ha mai pubblicato e non era destinato alla pubblicazione, che fu ripubblicato nel 66 da Satta, ma non praticamente eh, non ha mai detto questo, ha detto: ci sono dei momenti in cui dal punto di vista economico può essere più utile eh, l'intervento dello Stato. Però il fatto, ecco, Ora, da questo punto di vista, e davvero poi mi, mi chiedo, anzi possiamo anche chiudere perché ho detto tutto e due, che dovevo dire... No, scherzo. Ehm, allora, diciamo, ecco, Croce quindi sostanzialmente però allora perché fa tutta questa polemica con... con polemica, a parte non, non aveva i toni pole, il dialogo fra Croce e Naudi non, non ha avuto mai toni polemici perché erano due persone che appunto intanto sapevano di essere d'accordo alla fine politicamente. Teniamo conto che entrambi quando c'è stata eh, l'avvento del fascismo hanno avuto un'ampia tolleranza per usare un eufemismo nei confronti del fascismo e perché? Ma perché il primo fascismo aveva un programma politico di tipo liberista e che, che è così che si spiega l'adesione di quasi tutto il fronte liberale a, a Mussolini sostanzialmente. Eh. E io ho sempre pensato e bisognerebbe riflettere anche sul fatto di come invece verso la metà degli anni 30, eccetera, tanti settori imprenditoriali cominciarono invece ad andare, ad andare contro, perché ovviamente fu cambiato un certo paradigma economico. Allora, i, i, il problema era che Croce temeva nella saldatura fra eh, il liberismo e il liberalismo una saldatura fra l'utile e la dimensione umana più complessiva cioè un assorbimento della vita umana e della società nel particolarismo utilitaristico cioè questo è abbastanza importante perché cosa ci dice ci dice che croce io ora prima ho detto che croce non fu soddisfatto la Costituzione italiana che Croce era un liberale come ha detto Gramsci arretrato secondo diciamo, il, i paradigmi culturali che stanno alla base della nostra Costituzione ecco, non, non dal punto di vista delle nostre idee diciamo così ma era arretrato da quel punto di vista eh, però è vero non si può ricondurre a un paradigma neoliberista, perché il neoliberismo si distingue dal liberismo da, da che cosa? Da alcuni aspetti, fra cui il fatto che per il liberismo è necessaria la centralità del libero scambio nell'economia, nella sfera economica. Per il neoliberismo invece questo libero scambio, il mercato e la concorrenza devono diventare il modello di tutta la società, la società di mercato. E questo è il cripto che stiamo per l'appunto vivendo. Ecco Croce da questo punto di vista non era allineato perché il suo, il suo... Il problema però qual è? Che comunque per Croce dentro la sfera economica era comunque il mercato la concorrenza fra i soggetti singoli non c'era l'idea della possibilità dello sfruttamento no quindi tutto il, il capitalismo veniva comunque giustificato perché non non c'era l'idea di un'altra possibilità alla fine benché croce filosoficamente fosse storicista e contrario alla naturalizzazione del sistema capitalistico nei fatti poi suo sistema è completamente aporetico in tutte le sue posizioni politiche e via dicendo giustificò era era legato a una giustificazione positivistica del capitalismo lui parla sempre di libera gara libera competizione e questi sono i suoi valori ottocenteschi sostanzialmente e lui naturalizza invece in Audi sembra proprio proiettato verso l'ordoliberismo che come sai è uno dei due filoni del neoliberismo ecco. sì bene no no ovviamente ci cioè, ho fornito vari spunti anche dove poi andremo a trattare in seguito mentre secondo me forse può essere anche eh, riferito il, il, questo senso che dal da rapporto da alcune letture che Croce tratta da Pantaleoni, cioè quindi, liberi, quindi il, anche il, la non comprensione anche di quella che è la scuola austriaca, che è vista solo come eh, soprattutto dei, di Menger, soprattutto di Karl Menger, e che quindi il, il liberismo alla fine in pratica è un... Questo gli viene proprio da, da, da Pantaleoni, perché non si spiegherebbe, mentre quando legge Ben Baver, che non ce l'ha questa cosa, secondo me Menger non l'ha letto, Croce ha letto solo la, la recensione di, di Pantaleoni, infatti dice che è solo un, un edonismo che è solo di, di stampo edonista, quindi ci sta forse magari quella risposta che diede sono liberisti in estetica, magari, magari può essere riferita anche a questa, e alla fine poi la concezione poi rimane come su un, una cosa edonistica, estremamente utilitaristica, e che insomma poi Pantaleoni insomma, nella recensione a Menger fa un po' di confusione, dicendo eh, anche un plagiaro di Gosens, Gosen insomma, economista insomma e altro. Però insomma, passiamo a un'altra domanda. Insomma, Croce, insomma, tra, tra fine secolo e, e primi, primi anni del Novecento, insomma, è un, è un animatore di molti dibattiti. Insomma, e ce n'è un altro con un altro possiamo dire sociologo economista italiano è quello con. Eh, e quello con altri possiamo riferire anche a quelli che, che sono, i cosiddetti liberisti, sì. insomma anche quello lì, sai. poi si certifica, insomma poi alla fine li possiamo identificare con quelli nella scuola delle scienze, delle finanze, vanno sotto Naudi, Devisi, De Marco e altri, quindi Pareto sì faceva parte, però poi eh, Pareto è una mente un po' più, lib un sì. po' più sì. insomma si occupa di tante altre cose e quindi c'è questo... C'è questo altro dibattito che si sviluppa tra, tra, Croce, tra Croce e Pareto. Ecco, ce eh ne sì, può è, di... è molto interessante che il, alcuni aspetti del dibattito fra Croce e Naudi furono eh, anticipati proprio dal dibattito fra Croce e Pareto a cavallo del secolo, che poi praticamente era l'altro grande economista italiano del... Vabbè, a cavallo frotte il novecento, diciamo, Pareto e Inaudi sono i due più grandi economisti, diciamo, eh, di, di, di, di, di quei decenni lì, insomma, di quel secolo, ecco, di un, a cavallo fra il 1890 e il 1950 sono i due più grandi economisti italiani, diciamo. Ecco. E quindi non è strano che Croce sviluppi il dibattito esattamente. No, però ecco, ehm, anche questo non, non è tanto... Eh, tenuto da conto storiograficamente che eh, il dibattito con Einaudi inizia eh, il dibattito con Einaudi il eh, la riflessione sul liberismo liberalismo inizia proprio dal, dal dibattito con Pareto in, in entrambi i, i, i due fuochi diciamo del dibattito cioè eh, Croce inizia a impostare la differenza fra eh, la sfera dell'utile la sfera più generale, diciamo, dello spirito, cioè a ehm, enucleare l'economia come sfera dell'utile, proprio dialogando con Pareto, e eh, allo stesso tempo, in questo modo, sempre dialogando con Pareto, relativizza il liberismo fra i paradigmi economici. E appunto mh, sottolinea che, eh, diciamo, c'è questa un paragrafetto del saggio del 97 su Marx che è dedicato proprio a Pareto. C'è eh, uno scambio di lettere nel 1900 su, proprio sul giornale degli Economisti dove scriveva Pareto, fra Croce e Pareto, molto simile al, al tipo di scambio che poi avrebbero avuto Croce in Audi, anche se più circoscritto, e poi c'è la recensione anche di Croce eh, a Pareto nel 1902, successivamente invece Croce assunse un atteggiamento diciamo più negativo sulla sociologia eh, paretiana eh, in quanto poi è gravata da un impianto positivistico dal suo punto di vista già qui inizia a, in questi scambi a criticargli diciamo, il discorso dell'azione logica e non logica eccetera però, ecco, eh, relativizza il liberismo perché lui dice eh, eh, di, che diciamo, sia il liberismo da un lato che la posizione marxista dall'altro non, diciamo, eh, non possono essere considerati paradigmi scientifici da cui si possa dedurre eh, in maniera scientificamente esatta eh, il comportamento umano, perché appunto eh, l'uno liberismo fa leva sull'idea che l'uomo sia sempre uguale a se stesso sul piano appunto eh, dell'utile uguale eh, appunto eh, massimo eh, edonistico diciamo possibile ecco il, il, sul piano del massimo piacere utile possibile invece il marxismo si basa secondo croce in una idea antropologica diversa nella possibilità che invece l'uomo possa variare possa desiderare invece un altro tipo di altre cose possa desiderare altre cose e quindi da questo punto di vista anche il paradigma marxista sulla base di quel modello antropologico potrebbe avere un suo significato. Però, appunto, eh, per, ehm, per Croce non era possibile identificare l'economia con un solo paradigma. E questo glielo comincia a dire a Pareto a cavallo del secolo e, e, e, e poi sarà es esattamente ciò che eh, è la stessa base su cui poi si baserà il dialogo con Einaudi. Teniamo conto che in quel primo novecento questo tipo di dibattito si, si trasmise a, a tutto il dibattito italiano perché eh, teniamo conto che eh, Rosselli, per esempio, quando distingue il metodo liberale dal sistema liberale fa un po' la stessa cosa, riprendendolo da, da Alessandro Levi, cugino, sostanzialmente distingue l'idea che si può immaginare un sistema economico eh, non liberista in cui però rimanga il metodo liberale questa poi è una cosa che trapasserà anche in Norberto Bobbio che nel suo dibattito con a cavallo fra anni 70 e 80 con Ingrao con la cultura marxista dirà eh, guardate il i, i, Diritti liberali non sono, eh, diciamo, storicamente condizionati, ma possono invece essere applicati a un sistema economico diverso. E eh, così De Ruggero, nella sorta, quella sorta di canto del cigno no, del liberalismo italiano che, che esce nel 25, anche, anche in De Ruggero ci sono degli spunti di questo tipo che ovviamente. Mh, difficilmente ci sarebbero stati senza questo dibattito, anche fra Croce e Pareto, alla, alla svolta del secolo. Quindi, diciamo, che quel dibattito fra Croce e Naudi sta dentro tutto un dibattito più complesso che ha caratterizzato la cultura italiana in modo specifico, ecco. Eh sì, no, questa insomma è tutta una diatriba, è tutta una diatriba italiana. Ma diciamo, ma eh, all'estero è stato recepito questo dibattito? O comunque, o invece è passato, non, non è passato insomma questo dibattito? Io direi: io, allora, il dibattito Croce in Audi direi che è rimasto abbastanza. Quello che possiamo dire è che c'è stata forse un'influenza eh, indiretta del socialismo liberale per esempio su personaggi come Hirschman, come Amarzia Sen, ehm, su, su questi... Su, diciamo che il, il liberal socialismo italiano ha avuto una sua risonanza fuori e infatti, per esempio, è uscito questo, è uscito questo libro ehm, di Sergio Dier sul liberal socialismo, le liberal socialism che poi è stato tradotto anche in, in italiano qualche anno fa, ci ho fatto la, la postfazione, ehm, in cui la parte maggiore è assegnata proprio al, all'Italia, diciamo c'è un po' di Inghilterra, un po' di Francia, un po' di America, un po' di Germania, ma il capitolo di fondo è, è, è sul, sull'Italia, no? E eh, diciamo che il liberalsocialismo italiano ha avuto all'estero, pensiamo anche, um, anche all'influenza che ha avuto Bobbio, eccetera. Quindi io direi che, che questo tipo di influenza eh, aveva comunque alle spalle anche quel dibattito. Un dibattito che, come ripeto, ha portato al fraintendimento di un croce liberalsocialista che non era assolutamente, ma è vero che poi è un dibattito che ha influenzato il, il liberal socialismo poi ecco altra storia è che poi negli anni eh, a cavallo fra gli anni 90 e i primi del 2000 abbiamo avuto quest'altro grande fraintendimento per cui questa tradizione liberal socialista e socialista liberale italiana è stata considerata come un'alternativa diciamo al marxismo come terza via, identificandola con la terza via alla Tony Blair, che in quel momento si stava sviluppando in, in Inghilterra e che poi aveva i suoi corrispettivi nelle evoluzioni del Partito Socialdemocratico Tedesco con Schröder, in Francia, allo stesso modo, ognuno con le sue vie nazionali. Eh, ossia non una terza via fra mh, diciamo eh, comunismo autoritario e, e capitalismo ma semplicemente eh, una variante solidaristica del, del neoliberalismo una sorta di assorbimento del, del neoliberalismo da parte dei soggetti politici centro-sinistra allora in questa fase quel tipo di retaggio è stato è stato recepito in, in questo senso mentre invece la tradizione del socialismo liberale del liberal socialismo era una tradizione critica del capitalismo che ne accettava alcuni alcuni aspetti cioè non, non proponeva eh, come il diciamo non aveva una posizione comunista per cui bisognava eh, eh, eh, sovvertire no? il, il il modello di sviluppo in modo completo però sicuramente c'è una posizione fortemente critica che prevedeva eh, la, la, la, che al settore privato eh, si aggiungesse un forte settore pubblico e soprattutto un, una, una, una sfera di mutualismo, di cooperativismo, eccetera, piuttosto forte, e, che non aveva niente a che vedere con quello che a cavallo fra gli anni 90 e i primi del 2000 è avvenuto nel, nel Partito Democratico in Italia, in, Tony Blair in Inghilterra e via dicendo ecco Beh, bene e quindi rimane un'ultima cosa eh, un'ultima domanda a cui, sì. a cui avevi accennato prima no? Il, insomma lo scambio epistolare tra, tra Croce tra Croce Hayek ma quindi eh... sì sì, sì um, Aiek no, no, sì, sì, Ayek no, chiede a Croce una recensione della via della schiavitù, ma quindi, che cosa ne pensava Croce di, di, di questo libro? Insomma, quali erano? Insomma, quel Poi si sviluppa allora, Croce che... appunto glielo dice ad Hayek che ehm, era assolutamente d'accordo eh, dal punto di vista politico, perché in quel momento Croce era impegnato eh, su un fronte sicuramente anticomunista, eh, Croce diciamo ha un momento di avvicinamento al fronte delle sinistre nella fase diciamo fra il 43 e il 45 perché c'è un'obiettiva tendenza all'unità che sentiva anche lui di fatto perché in quel momento lì eh, c'era un nemico comune e ricordiamo che Croce anche quando c'è stata la guerra di Spagna è stato dalla parte giusta però poi nel momento in cui come ripeto ritorna una situazione in cui gli americani proteggono cioè, eh, hanno, hanno eh, messo una croce sul fascismo eh, Croce riassume una posizione anticomunista, antisovietica ovviamente e poi, appunto, ripeto: eh, sia nel dialogo con il Rep che, che con Hayek c'è anche una posizione critica verso posizioni socialdemocratiche, posizioni in cui l'interventismo dello Stato in economia. Solo che, appunto, anche con Hayek ritorna questo problema. Perché una cosa è dire: siamo d'accordo sul piano pratico che ciò che serve alla società in questo momento è probabilmente sarà così anche in futuro, nel prossimo futuro e quasi sempre nella storia. Altra cosa è dire l'economia si identifica con, eh, con questo tipo di provvedimenti. Poi di fatto appunto è vero che non cambia di molto e infatti diciamo che eh, possiamo dire che mentre Croce dal punto di vista politico e pratico ha contribuito eh, diciamo a, a scelte politiche del paese eh, eh, regressive per chi ha diciamo non ha capito la natura del fascismo prima probabilmente eh, probabilmente durante il fascismo ha contribuito a maturare delle alternative non radicali allo stesso fascismo ha contribuito eh, a eh, poi anche dopo appunto a comunque in senso moderato alla, nella fase della ricostruzione, come abbiamo detto, però dal punto di vista, diciamo, filosofico, eh, più generale, ha stimolato, ha dato degli stimoli che in altre culture politiche sono germogliati poi in una direzione più progressiva. Ecco. Bene, allora bene. Eh, ringraziamo il eh, professor Cinghere, ci ho fatto che ci ha dipinto il, il dibattito tutto italiano tra liberalismo e liberismo arrivando anche con alcune pennellate anche a definire quelli che sono poi gli aspetti che influenzano anche la cultura italiana negli anni 70 e 80 e quindi eh, concludiamo l'intervista, salutiamo chi ci ha ascoltato e ringraziamo grazie. ancora il professor Cingari a per la sua disponibilità grazie, grazie Zacarias